Buongiorno a tutti voi. Per il ciclo Il Confronto vi proponiamo una serie di appuntamenti tutti dedicati alla sanità. Operatori, quindi medici, infermieri e chiunque in qualche modo sia legato a quel settore, e sindacati ma soprattutto comitati a diversi livelli, coordinamenti nazionali, coordinamenti e comitati quindi regionali ma anche singoli comitati. Insomma iniziamo uno spazio dedicato alla sanità vista da chi la sanità la vive in prima persona, da chi la combatte e anche da cittadini normali. In questa puntata... Il Comitato Pro Ospedali Pubblici Marche si incontra con il Coordinamento Italiano Sanità, Aree Disagiate e Periferiche, il CISADEP. Partecipano alla puntata Don Francesco Martino, segretario nazionale appunto del CISADEP, Carlo Ruggeri, presidente del, del Comitato Pro Ospedali Pubblici Marche. La dottoressa Beatrice Marinelli, figura tecnica dello stesso comitato, io inizierei questo confronto appunto per vedere se andiamo d'accordo su dei punti per poi creare magari un qualcosa insieme, un percorso da condividere con i comitati nazionali, con comitati locali ma anche con personalità che in qualche maniera hanno parole da spendere positive su una sanità, ovviamente cercando di avere un minimo di condivisione. No? Io penso che il discorso della sanità pubblica è una cosa che, eh, cioè, penso che ci accumuli, ci accumuli a tutti quanti, a meno che non ci sia, che ne so, un comitato che difende il sarrafè di Milano, ma allora è un altro discorso, ma io vorrei. Centrare. noi stipendiamo solo gli ospedali pubblici esatto quindi mi sembra... perché noi non abbiamo nessun interesse né nessuna voglia di entrare in ragionamenti che molto spesso abbiamo sperimentato sono fatti soltanto a scopo di lucro e a scopo di interesse privati. esatto, immagino che siamo anche d'accordo che tutti vogliamo no? che si rifinanzi e che tutti i soldi di disperti sì, questo eccetera. assolutamente esatto. guarda, perché, eh, se da un lato bisogna fare un'operazione verità perché eh, io parlando con il professor Spandonaro, o mentre avevamo degli incontri alla conferenza episcopale, parlando sulla sanità, lui effettivamente sottolineava che parecchi miliardi si perdevano non per assicurare la sanità in Italia, ma per cose molto strane e per logiche particolari delle regioni e della conferenza Stato-Regioni, quindi due, due cose, finanziamento del sistema sanitario e anche una certa revisione di una spesa interessata soprattutto nell'acquisto di beni e servizi non sanitari, eh, a volte tanti sprechi nelle nell'edilizia e esatto, spray... app, appalti esterni che comunque andrebbero razionalizzati. Ecco. Ecco, e su quello guarda, poi magari ne possiamo parlare, e non è, ma diamo per scontato già che abbiamo fatto questo discorso, tanto io penso che siamo No, l'abbiamo già do... fatto, quindi era solo eh, per esatto, dire che sono esatto. due le di intervento. Quindi io mh, penso che con te in questa primissima fase forse la cosa migliore è, è magari un'infarinata sì. sul, sulla vostra battaglia specifica. Il nostro obiettivo è focalizzato sulla sanità nelle aree periferiche e nelle aree disagiate. Prima affermazione, le aree periferiche non sono aree urbane dove la concentrazione della popolazione rende abbastanza agevole l'erogazione di servizi sanitari concentrati. Se siamo aree periferiche, il modello sanitario deve essere giustamente adattato alle singole aree periferiche e alle aree disagiate tenendo conto di tutte le peculiarità di queste aree, tra cui la prima è la dispersione territoriale delle persone, per cui ovviamente un servizio sanitario per forza di cose deve essere più dispendioso rispetto a un servizio sanitario organizzato in una città concentrata poi le comunicazioni, le infrastrutture, poi praticamente anche diciamo, eh, tutto quello che sono i servizi e anche diciamo, la rete socio-economica dei territori, cioè non può esistere una sanità basata essenzialmente su dei parametri numerici e soprattutto su una valutazione degli esiti o degli standard di qualità su prestazioni praticamente attese cioè nel senso che un sistema diventa efficace se fa mille piuttosto che 480 Cioè, ma ogni situazione deve essere valutata in ragione delle singole condizioni dei territori cioè questa è sostanzialmente la nostra filosofia di base che ci porta ad agire e a chiedere la revisione del decreto ministeriale 70 lungo queste linee ok e, mh, poi magari entriamo nel merito del, sì. di, di quello che avete elaborato nell'area disagiata, cioè quindi quegli ospedali che rientrano in quei parametri che, che semmai magari ci ricorderai, non so se, se, se, se sono strettamente sì, mi ricordo, solo... Mi, ne... mi ricordo anche perché il decreto 70, ripetiamolo, è nato sotto il governo Monti. L Obiettivo del governo Monti era quello di tagliare la spesa e operare tagli lineari non quello di garantire i servizi sanitari e purtroppo per gli ospedali di la risaggiata è stato fatto un mezzo pasticcio perché è stata presa prima una sperimentazione del Piemonte corretta un pochino dalla Toscana per cui è uscito un si può che dà libertà a tutte le regioni di organizzare questa tipologia ma organizzandola diciamo, in maniera molto originale e eh, praticamente in una maniera a volte non sicura per quello che riguarda la tutela dell'emergenza urgenza e dei servizi reali da assicurare. Ci sono delle regioni che hanno dato molto e delle regioni che hanno ridotto questi quasi a mh, ospedali riconvertiti. Insomma. Quindi il nostro problema era di configurare bene un servizio sanitario di area disagiata che potesse avere i requisiti della sicurezza dell'emergenza-urgenza, assicurarsi una vera sanità sul territorio e di raccordo nella rete ospedaliera in una maniera efficace per i cittadini. Ecco, mi puoi entrare un attimo nei termini dell'area disagiata facendo qualche esempio? Cioè come, allora, come pensate un ospedale il... di questi? cioè allora, quali servizi eh, l'area disagiata è un'area che presenta di per sé almeno a livello teorico dovrebbe presentare una, una situazione orogeografica abbastanza particolare delle comunicazioni abbastanza difficili dovrebbe presentare un'elevata dispersione territoriale e dovrebbe praticamente alla fine essere secondo dice il decreto balduzzi praticamente distante almeno da, um, dai centri eh, SPOC e HUB uh, del sistema sanitario regionale almeno 60 minuti. Però il problema generale è che qui non sono stati dei criteri univoci, sono stati dati e praticamente c'è stata una grande confusione, distanza dal centro di ospedale al centro di ospedale o da diciamo dalla, da un, dal comune più estremo fino al centro, come anche praticamente eh, la distanza può essere calcolata in maniera cioè ci, si è tutto impelagata in certe situazioni perché poi si dice che deve essere provata con perizie tecniche. Ecco voi nello Ora, specifico come ehm... la definite, cioè come l'avete la, focalizzata? Come... La, cioè, voi questi parametri, no? E come li avete focalizzati poi? Guarda, guarda parlo noi, del, del vostro... noi, abbiamo noi abbiamo affermato il criterio della distanza media dei comuni dell'aria orbitanti su un determinato presidio e poi praticamente anche in ragione della, delle, delle condizioni di percorrenza stradale dovute diciamo, ai tracciati, alle conseguenze praticamente a, dovute alla, alla, alla meteorologia e a tutte le condizioni varie insomma però eh, noi dobbiamo dire anche la sincera verità, cioè praticamente eh, i criteri del decreto Balduzzi sono criteri abbastanza stretti, anche se letti in un certo contesto possono comunque tutelare quasi tutte le aree di questo tipo, però c'è un problema, quali servizi? Perché il decreto Balduzzi ha una carenza, non indica con chiarezza quali servizi ci debbano essere, di fatto non esiste uno standard nazionale ospedale di aria particolarmente disagiata come per gli altri, però noi dice, oltre a questo diciamo che individuare per esempio un ospedale di base con un bacino di 80.000 abitanti è una cosa pressoché stupida, perché bisogna tener conto della tipologia di area. perché un conto è l'area metropolitana e l'area urbana. Un conto è l'area extraurbana, un conto è l'area periferica e un conto è l'area extraperiferica. Se noi parliamo bene, gran parte della popolazione in Italia vive in aree che cosiddette periferiche, con dispersione di popolazione sul territorio e con servizi praticamente dispersi sul territorio, per cui bisognerebbe fare un ragionamento ad hoc per ogni area, non si può limitarsi a dire 80.000 80 abitanti ospedali di base, 150.000 DEA di primo livello, 300.000 DEA di secondo livello, bisogna guardare le situazioni perché il problema è dare una sanità efficace ed efficiente ai cittadini che abitano soprattutto nelle periferie. Quindi noi abbiamo provato a studiare che cosa poteva, era necessario per l'area esaggiatore? Non voglio dilungarmi perché i documenti... No, no, no, facciamo invece... Perché lo, perché inviati, no? Sì, sì, perché tutte de, de, le riflessioni che abbiamo fatto sui punti nascita, le riflessioni che abbiamo fatto sulla configurazione proposta dell'ospedale di cardia di che per esempio per noi comunque devono essere ospedali sicuri a livello di emergenza, urgenza, con tutte le consulenze necessarie che ci devono essere comunque forse anche dei posti di lungoteggenza, perché quello è uno dei problemi seri che noi praticamente rivelamo. Come anche l'organizzazione dei 118, l'organizzazione con la continuità assistenziale, cioè tutte quelle cose che tu puoi leggere, cioè noi abbiamo stato frutto di un lavoro e come anche abbiamo cercato di avviare col governo una riflessione su quelle che sono le aree periferiche ecco, e anche sul fatto di come rendere sicuri i punti nascita con meno di 500 parti mettendo la rotazione del personale medico per garantire la necessaria uh, mh, preparazione la necessaria diciamo, aggiornamento uh, il, il, la continua diciamo, formazione con un centro hub di riferimento più grande insomma. perché giustamente è chiaro uh, ti fanno le obiezioni ma un punto nascita con 250 partner è sicuro perché c'hai poca manualità c'hai poca diciamo, aggiornamento poca professionalità Beh, lo metti in rete maggiorando l'incarico ma maggiorando praticamente l'organico di un centro app e riesci comunque a garantire queste cose l'importante è che tu garantisca tutti i presidi tecnologici i presidi di sicurezza i requisiti strutturali per garantire per esempio il parto in queste zone cioè, noi abbiamo, ci abbiamo lavorato tanto in questi anni. Ecco Don Francesco scusami prima di entrare nei dettagli e poi ti passo qualcuno dei nostri sì. che noi diciamo abbiamo fatto un lavoro in qualche modo cioè, abbiamo unito proprio mh, cioè, siamo riusciti in qualche modo a tirare in maniera schematica no? un ragionamento che poi in realtà è profondo, però cioè, siamo riusciti a creare dei punti che riguardano un po' tutta la nostra regione, ma prima di fare parlare uno dei nostri ti chiedo per completare diciamo, il ragionamento poi che passiamo la parola al nostro Presidente, cioè, mi fai un esempio pratico? Prendiamo un ospedale, quello più disagiato in assoluto, no? uno montano, diciamo semimontano, sì. insomma uno di questi ospedali che, che vivono diciamo, il disagio più degli altri. Mi racconti, cioè, se avete elaborato questo, cioè, quali sono i servizi? Cioè, pronto soccorso, primo Beh, allora, guarda, intervento? Cioè, mi fai un esempio. Allora, innanzitutto non si deve parlare di punti di primo intervento ma deve parlare necessariamente di pronto soccorso di base. Pronto soccorso di base composti di astanteria e con le consulenze H24 di eh, chirurgia, ortopedia, anestesia e rianimazione, medicina interna e cardiologia almeno. Poi ovviamente il reparto di eh, medicina generale come, o meglio medicina interna come previsto eh, con un minimo di 20 posti letto e poi praticamente anche per noi in aggiunta va mantenuta possibilmente una chirurgia in day o week surgery e possibilmente vanno anche te, va va va, va mantenuto un servizio materno infantile costituito da un servizio di ginecologia e ostetricia e un servizio di pediatria per dare almeno una risposta efficace ed efficiente a quelle che possono essere anche le problematiche in pronto soccorso, ovviamente questi servizi devono dare anche supporto possibile al pronto soccorso, perché l'area disagiata è un'area in cui ti può capitare di tutto può arrivare il bambino, può arrivare diciamo, la donna gravida con dei problemi può arrivare, può arrivare diciamo, il caso ortopedico, deve dare almeno una prima risposta, ovviamente il compito non è di Uh, fare le cose che un ospedale più complesso può fare, ma almeno garantire una prima stabilizzazione del paziente, la cura dei casi curabili in loco ed eventualmente, diciamo, la messa in sicurezza del paziente e il trasferirlo presso un centro un pochino più uh, importante. Ecco. Cioè, questi sono i principi. Ovviamente deve essere dotato dei servizi di base, laboratorio di analisi, uh, radiologia, TAC e soprattutto insistiamo noi la, la necessità di una lungodeggenza perché uno dei problemi seri, anche se la lungo leggenza è riabilitativa, è che purtroppo noi abbiamo una situazione di pazienti abbastanza anziani in queste aree che non possono essere strettamente dimessi o curati strettamente in un RSA oppure in diciamo, posti di bassa complessità. A volte abbiamo dei, dei casi riacutizzati, eh, che, dire, di va, di vari, per esempio anche la cura di un post-ictus che si riacutizza, abbiamo bisogno anche di strutture dove tenere un pochino in sicurezza il paziente. Ecco, questo è il ragionamento che noi avevamo proposto come eh, uno standard di minimo. Ovviamente poi le regioni possono implementare queste cose con altre attività, per esempio è chiaro che l'ospedale di risaggiata deve avere un servizio di emodialisi, perché la, trasferire i pazienti idealizzati uh, uh, in queste condizioni a centri più grandi diventa un po' veramente tragico certe volte per le comunicazioni, per tutte e anche per la vita stessa dei pazienti, come anche diciamo, se ci sono altre possibilità sarebbe bene anche garantirle, ecco. ma tutto è una logica di rete e uh, anche con la rotazione del personale dall'ospedale o spoc di riferimento non so se mi sono spiegato sì. È disagiata, Ecco, ecco l'ultima domanda e poi passo la parola a uno dei nostri e, sì. mh, avete fatto un conto mh, non so se, se l'avete fatto eh, all'incirca in Italia quanti ospedali rientrerebbero in, in, strettamente nell'area quindi disagiata più o meno eh? cioè, o qualche esempio regionale noi applicassimo praticamente i criteri tenendo conto delle condizioni particolari di area. Io credo che a parte il fatto che noi dovremmo riaprire diversi ospedali, caratterizzandoli però con tutti i servizi essenziali necessari per il territorio, penso che minimo un 120-130 ospedali. Ah, quindi praticamente ok, rientrano molti ospedali ok Hai Potrebbe qualche esempio specifico sperare. in una regione? Non so. Dire, ti faccio un esempio: per sì. l'area disagiata devi considerare anche le zone terremotate. Chiaro? Certo. Per l'area disagiata devi considerare anche le isole e le piccole isole. Chiaro? Per l'area disagiata devi anche considerare E poi tieni presente che. Non, non è soltanto un problema di la risaggiata, è anche un problema che la periferia è stata spogliata troppo di strutture che servivano dei territori e sai cosa si è verificato? Chiudendo le strutture ospedaliere sono morti anche i servizi territoriali, certo. questo è quello che abbiamo sperimentato, perché è una, è una filosofia dire... Eh, più territorio, meno ospedale. Sì, tu fai l'ospedale in un certo modo, riorganizzalo e potenzia il territorio, ma un presidio ospedaliero che sia di sicurezza, di emergenza, urgenza, ci vuole comunque anche che per garanzia di servizi territoriali, perché hanno che è successo? Gli utenti e le parti ospedaliere sono venuti a mancare gli specialisti del territorio. Ok, ehm, allora io adesso darei un attimo la parola al nostro Presidente che, che, che così ce lo conosci, ehm, sì. partendo diciamo, ovviamente da un lavoro che noi abbiamo fatto eh, regionale, No? E, e vediamo poi appunto come si può eh, cioè vediamo insomma dialoghiamo raccontiamocelo e discutiamo su questo poi dopo parlerà Beatrice ok Carlo Ruggeri. dunque Francesco noi siamo un comitato regionale sì, solamente la regione Marche non è che abbiamo un'estensione nazionale sì, eh, però eh, siamo nati due anni fa ci siamo costituiti come comitato regionale due anni fa eravamo tre comitati e siamo adesso siamo arrivati quasi a una ventina di comitati no? che abbracciano tutte e cinque le province della regione Marche che c'è cinque province della regione Benissimo. Marche quindi all'interno di questo comitato regionale noi abbiamo tutte le sensibilità del territorio No? dalle aree sì. disagiate alle, alle aree diciamo cittadine, alle aree della costa sì. al, al quindi rappresentate la regione terra. Terra, no? e ci siamo costituiti appunto come dicevi tu a seguito delle, di, de, de, de, delle conseguenze di questa legge balduzzi lorenzin no? che ha poi fatto chiudere un sacco di ospedali insomma, no? sì. negli ultimi no, centinaia di ospedali chiusi negli ultimi 8-10 anni sì. E la situazione nelle Marche era diventata disperata, come sarà disperata chiaramente nelle zone vostre, e Beh. a questo punto eravamo comitati provinciali, abbiamo deciso di avere maggior forza e quindi ci siamo costituiti in comitato regionale. Stiamo dando sì. parecchio fastidio al potere regionale, perché ci bene, ci siamo, ci siamo sempre, diventiamo sempre più forti con, con parecchia gente che comincia ad avvicinarsi a noi. Sì. E per, eh, per unire questi 20 comitati eh, provinciali noi abbiamo dovuto darsi una regola, sì. una specie di, di linee, abbiamo buttato giù delle linee cardine che si basano su quattro punti, quindi in pratica in, in mezza paginetta a quattro sarebbero queste, queste linee cardine, potrebbero essere elencate in mezza paginetta a quattro, quindi per, dire, per essere molto semplici, no? Sì. Queste linee cardine hanno non solo mantenuto il Comitato unito, ma hanno incrementato ancora di più i comitati, quelli locali che si sono uniti al Comitato nostro. E noi stiamo molto rigidi a, a mantenere queste linee cardine, perché chi è che non rispetta, chi è che non è d'accordo sulle linee cardine, giustamente non può partecipare al Comitato regionale. Ecco, queste quattro linee cardine ci hanno unito e ci stanno rafforzando sempre di più, no? E te le elenco velocemente. Sì. Innanzitutto eh, la contrarietà assoluta agli ospedali unici provinciali e regionali. Bene, questo siamo, siamo perfettamente d'accordo. Che sono quelli che poi mangiano, tutto il, che mangiano tutti gli ospedali del territorio, compresi quelli delle aree disagiate, eh, perché li, li ridimensionano in maniera forte, eh, e che poi spingono verso, verso gli ospedali e la privatizzazione della sanità. E per forza si va sulla privatizzazione della sanità quindi c'è un, no, un no assoluto agli ospedali unici provinciali e regionali la sanità deve essere policentrica deve essere diffusa nel territorio la sanità ospedaliera primo punto secondo punto gli attuali ospedali non so se quelli delle zone disagiate vostre sono ospedali diciamo anche se ridimensionati però ospedali Sono no. parverse di ospedali Ecco, gli attuali ospedali, se ancora uno è un ospedale funzionale in pratica, no, anche se ridimensionato, secondo noi devono essere mantenuti e potenziati. Cioè in questa genericità del, del, del punto ci stanno molte cose in pratica, no? nel senso che se un ospedale di, ehm, di area disagiata è ancora ospedale, è ancora ospedale, nel senso che non è stato chiuso ufficialmente per noi non solo deve essere mantenuto, ma deve essere potenziato. Cioè è generica la frase perché è difficile stabilire. Poi sì, perché, ne perché ne ogni, ogni, ogni con territorio ha le sue peculiarità, insomma. Sì, appunto, cui ne parleremo sulla, sulla, sul discorso di area disagiata, già avete fatto accenno a voi, no? ma ne parleremo magari in, in, in seconda battuta, dopo, più tardi, no? Sì. Io per, per, per illustrarvi, illustrarti questi quattro punti, quindi il secondo punto hai capito che mantenuti e potenziati gli attuali ospedali terzo punto devono essere riaperti gli ospedali che sono stati chiusi dal 2012, 2012 abbiamo messo 2012 perché sarebbe la partenza del, del decreto Balduzzi, insomma no è quello che poi ha dato disposizione di chiudere gli ospedali piccoli insomma no? questi devono essere riaperti perché noi non è che arriviamo a spingere dicendo che devono essere riaperti quelli, quelli che erano stati chiusi negli ultimi vent'anni, perché dovrebbero essere riaperti una miriade di ospedali, no? E quindi anche quelli in pratica vicini alle città a questo punto, no? E quindi sì. non, arri non arriviamo fino a lì, arriviamo che devono essere riaperti quelli che sono stati chiusi nel 2012, ma non riaperti totalmente nel senso di chirurgia generale e, e medicina generale come erano prima, ma riamperti parzialmente, cioè dei posti, dei posti letto di medicina per acuti, ma sempre nel sistema UB e SPOC che dicevi tu, nel senso sì. che il primario di questi posti letti per acuti deve essere nell'ospedale più grosso e poi si sposta il primario in caso di necessità, insomma, no? quello sì. che dicevi tu insomma, per quanto riguarda anche gli ospedali di zona disagiata ovviamente, e, e ri, riaprirli con composti letto di medicina per acuti, una chirurgia dei sargeri e un punto di primo intervento, perché il punto di primo intervento è un punto di stabilizzazione e poi il cliente una volta stabilizzato viene attento, spostato. Attendo sul punto di primo intervento, perché il punto di primo intervento per come è configurato, è una struttura temporanea che può essere affidata anche alla gestione del solo 118 e può essere chiusa perché è una struttura temporanea e non ha poi le consulenze necessarie per assicurare un buon soccorso. Quindi se è ospedale, io ti direi di parlare di pronto soccorso di base, perché tra l'altro il Balduzzi dice che gli ospedali di esaggiati in un capoverso nascosto che ho ritrovato devono avere la stessa organizzazione come il pronto soccorso di base quindi io ti direi di stare a di correggere solo questa dicitura, perché il punto di primo intervento c'è cioè soltanto il medico che può essere un medico del 118, un medico dedicato, una piccola equip eccetera eccetera che però non è effettivamente un vero pronto soccorso e come organizzato e transitorio Vedi nel Lazio il casino che è successo ultimamente per la chiusura dei punti di primo, di primo, inter, di primo intervento, capito? No, cioè, no, prendiamo prendiamo, ehm. prendiamo come preziosa questo tuo consiglio in preti, eh. no? Comunque insomma ci siamo capiti qual, qual è il problema. Siamo capiti, spazio. cioè praticamente noi vogliamo, in fondo è meglio che parlare di pronto soccorso di base, ecco questo è quanto. soccorso di base. e, e il, quarto, il quarto punto sarebbe mh, dedicato alle zone più remote, remote, sì. non disagiate, le più remote, quelle che stanno proprio ai confini, confini, i paesetti dei confini, confini che ci saranno anche nelle zone disagiate. Dove mettere una specie di edicola, una specie di edicola dove, dove tenere un infermiere, o tenere, questo ce l'hanno sì. richiesto le zone un più, presidio, più… Un presidio, un ospedale, cioè un infermiere di comunità, diciamo. Un infermiere sì. di comunità, in maniera che in quel, in, quel, in quel circolo di paesini, delle zone più remote, c'è un minimo di, di punto di, di assistenza, diciamo, di riferimento. Ecco. questi sì, sono i è, è, un, è praticabile, questo è già praticabile. molto, molto semplici. Sì. Molto semplici, perché è qui e tutto qui, in questi quattro punti, si regge il Comitato Regionale delle Marche. quindi no, no, Ma sono punti di no, sì. quello che hai detto, fondamentalmente, io, se noi, io dopo sentiamo anche la batterice, ma mi sentirei abbastanza allineato sulla, sulla, sulla, sulla, sulla vostra linea. L'unico problema che c'è. Sì. Almeno nelle nostre zone, che eh, come disagiati, come disagiati si sentono molti disagiati, capito? Cioè ci sì. sono delle località titolari di ospedali che eh, hanno anche delle vie di scorrimento veloci in pratica, non sono proprio quelle che, no, proprio, che si sentono tipo delle zone montane, no? ci sono le famose comunità montane no? nei comuni, eccetera. Ognuno si attacca al discorso che è o montano oppure è in una determinata zona dove è molto inferiore come distanze i famosi 60 minuti per arrivare a un pronto soccorso, che tutti si sentono disagiati, e questa è la difficoltà di andare a eh, individuare le zone disagiate, non è una difficoltà nostra, perché noi a questo punto ci va bene qualsiasi cosa, purché, eh, però, eh, questo è il punto: secondo sì, punto. Secondo punto, noi consideriamo disagiati, voi delle zone disagiate in primis, ma non sono disagiati quelli delle, delle grandi città e della, e della media, e della, delle zone collinari a 20 o 30 km dalle grandi città, non possono perché c'è un no. intasamento generale, capito in questo momento, sia nelle grandi città, sia nelle zone, e quindi in pratica… Eh, eh, guardando dal punto di vista umano dei cittadini sono tutti in un certo senso disagiati. Ma sicuramente Però guarda, è... loro, loro vivono un pochino sulla pelle il malfunzionamento dei sistemi sanitari regionali e quindi anche vivono, anche sicuramente sulla pelle, un certo taglio di servizi che, che si è verificato. Ora, secondo me quello che è importante e prioritario, è di ragionare un'ottica di rete. E quindi nella rete individuare i servizi più diciamo, adeguati per ogni realtà. Però, senti, guarda c'è un problema che dobbiamo considerare: noi abbiamo fatto una battaglia tremenda sia col ministero della salute, sia anche scrivendo ai governatori, per far introdurre la revisione del decreto 70 nel patto della salute ci siamo riusciti anche noi grazie alle nostre pressioni e anche grazie all'opera di tante persone che ci hanno aiutato perché la scheda 15 prevede che la conferenza stato-regione si deve rivedere per revisionare il famoso decreto ministeriale 70 quindi un altro problema serio per realizzare tutto questo da che cosa dipende fare in modo che anche la regione marche cambi linea e si sieda al tavolo rivedendo la, la revisione del decreto 70 secondo queste indicazioni e cancellando praticamente quei criteri rigidi di definizione degli ospedali perché se no non andiamo avanti quindi io so che voi dovrete votare quindi secondo me dovete fare una forte pressione perché Uh, voi siete disposti soltanto a portare avanti chi porterà avanti la revisione del decreto 70 sugli ospedali ma la revisione secondo quello che voi proponete perché guardate questo problema non è solo vostro è un problema comune di tutti quanti noi però se noi non cominciamo ad aprire delle brecce, lo dicevo ieri ai, ai comitati di, di Subiaco se noi non riusciamo ad aprire delle brecce a livello regionale sulla revisione del decreto ministeriale 70, noi possiamo fare dei ragionamenti che poi puntualmente ci cassano o anche praticamente ci ostacolano quindi io vi direi anche questo uno dei punti importanti da portare A allora chiediamo, Francesco, chiediamo la revoca del 70 perché deve essere ripulito quasi Completamente il de quel decreto 70, capito? L'abbiamo già chiesto al ministro varie Bene. volte, sia alla Grillo, sia all'attuale Ministro. Ora guarda, che sappi che dentro il Ministero della Salute tu non puoi immaginare che cavolo di lavoro ai fianchi abbiamo dovuto fare per arrivare, devi sapere che la revisione del decreto 70 era stata inserita dalla Grillo, quando è caduto il primo governo era stata cancellata, nella bozza di agosto era stata totalmente cancellata perché Urbani l'ha cancellata, poi abbiamo avuto un incontro a ottobre ci hanno preso per il sedere dicendo che era stata rimessa noi andando a controllare bozza per bozza, alla fine il mese di novembre abbiamo fatto un casino epocale, abbiamo convinto anche qualche governatore, incredibilmente abbiamo avuto l'appoggio pure di Rossi, non so come siamo riusciti ad averlo e praticamente è stato reinserito questo punto, però adesso fatto questo primo passo bisogna ottenere risultati, ora se tu proponi l'abolizione non ti danno retta, tu devi cominciare a, me, a, a far crollare il muro, aprendo una breccia, dopo che hai aperto la breccia potrà crollare anche il decreto 70. Sì, beh, però il, il problema è che noi abbiamo questa visione più generale della regione Marchi, capito Francesco? Sì. Voi, voi ragionate in, in particolare, mirato sulla, sulle zone disagiate, Guarda, revisione importante. del decreto 70 è revisione di tutto il decreto 70, ci siamo? e se noi riusciamo a spingere le regioni, e questo è il guaio, a modificarlo noi possiamo ottenere molto io non parlo solo della esaggiata non parlo solo del punto 922 ospedale di area saggiata. io parlo anche dei criteri per individuare gli ospedali in base ai, ai criteri numerici 300.000, 150.000, 80 80.000 se tu riesci a mettere lì una un diciamo un elemento che cambia l'ingranaggio, tu puoi, puoi lavorare benissimo anche nella tua regione le marche per ottenere questi risultati. L'elemento è il bacino d'utenza, bacino d'utenza di 20-25 mila persone, capito? Esatto, quindi anche esatto. là bisogna portare la battaglia della revisione del decreto ministeriale 70, nell capito? Nell'ambito nell del, del medio entroterra e dell'entroterra, eh, i eh, bacini d'utenza di 20-25 mila persone andrebbero a coprire abbastanza bene la situazione. Esatto. Ma e ritorniamo... allora deve essere portata avanti questa linea eh, ritorniamo a. Eh, eh, questo è il sistema che c'era prima prima c'erano prima che prendessero questi provvedimenti c'erano i bacini d'utenza no? se, se vi ricordate quindi un, avevano scelto un ospedale ogni 20, 30.000 e 25.000 persone cioè, bisogna persone farlo iscrivere erano persone sagge quelle lì perché nell'ambito di 20, 25.000 persone il servizio può essere un servizio abbastanza valido e io sì. mi chiedo se non chiedi la revoca della balduzzi come fai a fare una correzione punto per punto è, è difficile capito è difficile Ma innanzitutto, innanzitutto guarda ci sono degli elementi del balduzzi che possiamo anche lasciar correre però possiamo almeno rivedere quando c'è la previsione degli ospedali perché là, per esempio già se tu correggi che per ospedali di base ci vogliono 25.000 abitanti già hai ottenuto il risultato invece di 80 Abbiamo forse la fortuna di avere, ti dico la verità, ultimamente un governo che ci ascolta un pochino di più rispetto a quello che ci hanno ascoltato prima gli altri. Insomma, no? Allora o facciamo un primo colpo oggi o non lo facciamo più. Se tu ti presenti al tavolo, gli abbono del decreto 70, questi non iniziano manco a discutere. Se tu invece vai con delle modifiche mirate, innanzitutto cominci a inclinare perché devi sapere una cosa, che questi il decreto 70 non lo volevano nemmeno ridiscutere per loro era il vangelo ora loro ci risposero una prima volta no vabbè ma noi cambiamo idea io ho litigato col segretario del ministro speranza paolucci dicendo ma che me ne faccio io che tu cambi idea a me non mi devi cambiare il che cosa mi devi assicurare ma il come me lo devi assicurare il come è come è praticamente la riorganizzazione degli ospedali Ora il problema che ti voglio dire è che là dentro tu puoi proporre quello, ma non ti ricevono perché fino a... devi sapere che per coordinare, ammettere soltanto, la revisione del decreto ministeriale 70 ce n'è voluta, ma ce n'è voluta pure seriamente, perché sono 5 anni, 3 anni che stiamo, no, 3 anni, che stiamo rompendo le scatole unicamente su questo punto però adesso che abbiamo ottenuto bisogna ottenere risultati ed ecco perché le amministrazioni regionali in questo momento sono decisive per cui fate molta attenzione a chi andrà a gestire i prossimi cinque anni sì sì, no vabbè, d'accordo eh, ti posso venire anche incontro nel discorso capito? nel senso che se viene revisionato eh, bisogna vedere qualche, qual è il tipo di revisione eh, bisogna eh, so, bisogna, bisogna spingere sulla revisione voluta. Chiaramente, chiaramente diciamocelo chiaramente: le aree disagiate sono quelle che più re, so, sono più no, disposte a revisionare. No? Diciamocelo chiaramente. Guarda, ti dico Ma la verità, ci sono vari siamo, problemi. Allora, no, siamo, pro, no, siamo preoccupati che a un certo eh. punto vengano trascurati tutti quegli ospedali che stanno nel, nel, diciamo, nel medio, no, nel, eccetera. Che e anche nelle, nelle grandi città, e anche nelle grandi città, quelli che sono intasati, perché c'è un intasamento spaventoso anche nelle grandi città, oh, oh. E siamo, siamo convinti che quelli lì devono ritornare ad essere degli ospedali umani, capito Francesco? Guarda, allora, non, puoi dico chiusi, non puoi tenere chiusi quegli ospedali, come, no, come no, no, assolutamente, Assoluta. ti volevo dire solo una cosa: io credo che scusa se ti io credo sì. che. Nel momento che tu riesci a potenziare la periferia, decongestioni anche il centro. Nel momento in cui crolla la periferia, tu congestioni anche il centro. Questa sì, è un'idea che spiega. Siamo d'accordo, siamo d'accordo, siamo d'accordo. Quindi, per, innanzitutto il tuo lavoro. Non... Allora, che per esempio su, su, sull'ospedale, del dia di secondo livello, io non mi appassiono tanto per come deve essere configurato. Hm? e nemmeno il DEA di primo livello I miei, a me preoccupano gli ospedali di base e gli ospedali di area risaggiata Chiaro? se Va tu bene. rimetti in funzione gli ospedali di base e gli ospedali di area disagiata, rimetti in funzione i pronti soccorsi, tu di fatto decongestioni il DEA di primo livello e il DEA di secondo livello perché oggi la gente dove scappa perché non trova risposta, scappa per esempio che ti odi Ancona per farti capire, è in tasa Ancona anche con patologie che potrebbero essere curate nei piccoli ospedali. Ora, quello che bisognerebbe fare è chiaro che non, ehm, se è stato previsto già un dia di secondo livello o dia di primo livello, vuol dire che un ospedale di una certa qualità, di un certo livello, il nostro problema è riportare la sanità nelle periferie, ora non è solo l'area esaggiata, perché per l'area esagiata loro non hanno chiarito un tubo, basta che chiariscono quel punto, ma quello che è importante è la revisione dei criteri per dare l'ospedale ogni 25.000 abitanti, quello è importante, sì, questo siamo d'accordo, è quello... Vabbè, se revisione intendi questo, questa cosa qui... Questo delle... intendo come revisione, chiaro. Certo. Intendo revisioni sostanziali, non correzioni di virgole. D'accordo, però come punti vedo che siamo abbastanza d'accordo. Mm. Per fare un unico ospedale per provincia, capito? È una cosa folle. Tu immagini se ci fosse stato un unico ospedale per provincia, adesso che abbiamo il coronavirus, sarebbe stato no, un centro di infezione, no? Mentre sì. adesso noi sosteniamo che se c'erano i piccoli ospedali, se li avessero riaperti anche adesso, lo potrebbe fare un governatore regionale, no? Le... Sì, ma io, ma io ho letto delle cose assurde, come per esempio accordi con una clinica privata, lì invece di riaprire l'ospedale pubblico, insomma. E dopo sulle private ti parlerà, ti parlerà Beatrice, che lei è una, è una specialista. Ma, ma, ma guarda, dico, ti dico per me, sono decisioni totalmente assurde, perché se tu hai le strutture le rimetti in funzione e amen. E poi praticamente, vabbè, anche se io non, uh, praticamente qua i provvedimenti che hanno fatto sono solo emergenziali anche per l'assunzione di personale, mentre invece andrebbero fatti assunzioni a tempo indeterminato e quella, e quella era un'opportunità perché, abbiamo... perché poi un po' di questo personale questo cioè, te lo potevi tenere un altro dopo, no? Il problema che nelle marche. Le marche si hanno, hanno dei buchi enormi su queste, su queste problematiche, gli sta sì. fuggendo un sacco di personale preparato nelle marche che viene viene, via... Viene, viene... Eh, invitato dall'Emilia Romagna con posti a tempo indeterminato e stanno fuggendo tutti dalle marche perché gli fanno dei contratti a, termo, a tempo determinato capito? no manco glieli fanno libero professionali il che ancora è una, una bella no, offesa o una presa in giro spesso almeno da noi capita così libero professionali tutti i giovani medici stanno scappando eh, è Ho capito. dico no, due parole fai per... bella no, allora, dico due parole perché poi tra 5-10 minuti io devo staccare purtroppo. Sì. Allora, I punti che ha illustrato il Presidente sono i punti che riguardano i punti cardine del Comitato a livello regionale, sì. poi noi chiaramente a livello nazionale, come ha detto bene il Presidente, abbiamo già inviato varie lettere sì. al, al Ministro della Salute, prima la Grillo, poi la Speranza. Eh, ci sono stati dei contatti sporadici e superficiali diciamo non hanno poi portato a un filo diretto continuativo con il ministero eh, in queste lettere noi abbiamo illustrato quella che è la nostra visione della sanità nazionale che da quello che ho intuito corrisponde abbastanza collima sufficientemente con, uh, con la vostra, con quella del vostro comitato nazionale eh, quindi noi siamo chiaramente per diciamo, l'obiettivo a cui tempo secondo noi è senz'altro la revoca del Valduzzi, comunque una, una modifica sostanziale e profonda di questa norma eh, concepita dal, dal Ministro del Governo Monti, eh, poi siamo per il ritorno ad una sanità sul modello di quello della finanza Elmi, quindi universalistico, equo solidale, accessibile a tutti, chiaramente questi sono obiettivi di, mh, ambiziosi, no? lo capiamo, però è anche no, vero quando, che… Ah, erano, erano gli obiettivi dell'833, eh? erano gli obiettivi fondamentali dell'833 che vanno rilanciati. Secondo me non possiamo perdere questa occasione, questo dramma che sta si sta consumando… Eh, ai danni della popolazione e che vede come prima causa prima ancora del virus un sistema sanitario che è stato smantellato e potenziato in modo vergognoso questo, questo dramma ci sta offrendo però una possibilità una grossa opportunità perché il cittadino medio che non si è mai interessato di in queste cose se non c'è passato sulla propria pelle adesso sente in televisione queste cose se ne parla viene un pochino di più informato. Ormai tutti sanno che noi avevamo un sesto delle terapie intensive che avevano in Germania, ormai tutti sanno che da noi la spesa sanitaria pro capite era la metà di quelli di altri paesi avanzati europei, cioè queste cose che il cittadino prima non immaginava perché è stato sempre raccontato il contrario, è stato sempre raccontato che il servizio pubblico sanitario italiano era solo sperpero solo sprechi di denaro, bisognava tagliare, finalmente sta cominciando a capire che così non è. E quando c'è il cittadino, quando c'è il popolo dalla propria parte, allora si possono ottenere delle cose anche importanti che prima ce le potevamo sognare. Questo è quello che brevemente volevo integrare a quello che già ha detto il Presidente. Poi la questione della sanità privata che è l'altro punto che a livello nazionale secondo noi è importante riportare sul tavolo. La sanità privata convenzionata, la sanità pri privata eh, sostitutiva eh, per noi non ci deve essere. E anche in questa situazione emergenziale stiamo assistendo a delle cose vergognose. Noi abbiamo subito come comitato un attacco feroce avanti ieri sera da parte del nostro governatore che a mezzo stampa quindi su quegli stessi giornali che a noi danno pochissimo spazio, quasi mai spazio, lui è intervenuto in modo massiccio su tutte e cinque le province, spiegando tutte le forze eh, comunicative che lui chiaramente ha e noi no, attaccandoci, dicendo che noi addirittura eh, creavamo allarmismo, perché? Creavamo allarmismo, che cosa avevamo detto? Avevamo portato a conoscenza di tutti, anche allora, degli ehm. amministratori anche degli amministratori disattenti perché c'è da dirlo che sindaci, assessori alla sanità ci sono venuti di comuni con ospedali importanti, che sono stati depotenziati e non sono stati rifinanziati nemmeno in questa situazione d'emergenza, ci sono venuti dietro dopo che noi abbiamo portato alla luce queste cose, perché loro stessi erano dormienti. Il Presidente Carlo Ruggeri lo sa, eh, hanno fatto poi gli articoli di giornale venendo dietro alla scia di quello che ha scovato il Comitato regionale. Questa è una cosa importantissima che dovrebbe essere detta non solo a livello locale, ma a livello nazionale dai comitati della sanità della salute, perché il decreto legge che ha fatto conte il 17 marzo e che prevede la possibilità di potenziare gli accordi con la sanità privata dice una cosa molto precisa, dice che prima bisogna fare il massimo per potenziare eh, le strutture pubbliche, quindi per andare ad aggiungere posti letto di terapia intensiva di reparti di malattie infettive e di rianimazione eh, o comunque per acuzie eh, legate al covid, prima nelle strutture pubbliche. In seconda istanza, quando c'è questa eh, quest impossibilità viene meno, nelle strutture private già convenzionate, quindi utilizzando le risorse già messe a bilancio, perché ricordiamoci che c'è il blocco totale di tutte le operazioni e di tutte le prestazioni eh, prorogabili, quindi questi soldi stanziati per le cliniche private, non potendo le cliniche fare le operazioni, che sono state tutte posticipate, vanno rimodulate per eh, fronteggiare a fianco al pubblico l'emergenza Covid. Solo se questo non è sufficiente, si possono fare dei nuovi contratti di convenzione con le cliniche già convenzionate e proprio in ultimissima istanza fare dei contratti, contratti di convenzione con soggetti che non sono neanche non e neanche accreditati. Noi abbiamo fatto una lettera simile di contestazione del fatto, eh, Gaetano pure la, ci ha messo pure il like eh, sotto al coso, il problema che voi segnalate è un problema comune, i governatori non sono i difensori della sanità pubblica e questo è uno dei guai tremendi che noi ci dobbiamo spendere. Poi ti voglio dire anche una cosa, sì, guarda che io sono pienamente d'accordo con te, per me il decreto Balduzzi io lo eliminerei domani mattina. Però eh, praticamente bisogna trovare il modo per farlo saltare un poco alla volta. Questa è la mia idea. Ma voi Francesco scusa, ne, sei, tu sei del Molise? Sì, ah, del Molise. Leggevo l'altro giorno, io non conoscevo la situazione del Molise e poi lascio la parola alla Beatrice, Ci ave, avete tre ospedali chiusi e due semismantellati. Sì, noi praticamente abbiamo chiuso due ospedali che servivano delle aree importanti, nuovi, praticamente con investimenti di miliardi fatti pochi anni prima, con rianimazioni efficienti, Larino, Venafro, e abbiamo avuto un ospedale termoli chiuso per la gestione della nostra azienda sanitaria e del nostro governatore, quello di termoli, dovuto a dei casi di coronavirus. E noi praticamente abbiamo il mio ospedale che... Abbiamo dovuto fare una guerra per farlo riconoscere l'ospedale di Aisagiata che giustamente te l'hanno riconosciuto di nome e ti hanno lasciato solo il nome e abbiamo un ospedale come quello di Isernia che è stato ridotto e depotenziato e un ospedale regionale disorganizzato come il Caldari. Noi siamo spessi malissimo come sanità. Eh? No, quindi, però ve ne hanno chiusi tre da quello che leggevo dal 2012. Sì, di fatto sì. ce ne hanno, hanno chiusi 2,5 ecco. Eh, quasi tre, poi ne avete sì. due semi, semi smantellati. E tutto no, abbiamo stesso. uno ridotto a un ospedale di praticamente avete quasi di base e un altro chiuso, attualmente a per campo basso A Campobasso, l'ospedale unico, no? a Cambobasso c'è a poca 500 metri di distanza ci sta il Gemelli Molise S.P.A. che non è più un università cattolica è una struttura privata e poi praticamente abbiamo il Cardarelli che comunque presenta tante contraddizioni quindi riaprendo i tre ospedali e, e rilanciando i due ospedali semismantellati voi avreste una sanità discreta? No, noi avremmo un una buona sanità che riuscirebbe a coprire tutte le aree territoriali certo. della nostra regione concetto, cioè, fatti i no, no. conti, conti praticamente Uh, sei ospedali per 25 insomma più o meno ci siamo dai anche siamo 300.000 ma più o Famo meno famose, il ba famoso bacino d'utenza di 25.000 persone ho capito vai beatrice scusami no nulla quindi ecco secondo me la battaglia del momento nazionale potrebbe essere giusto perché l'obiettivo deve essere mettere una breccia accendere i riflettori su queste storture che stanno compiendo cioè noi abbiamo negli ospedali pubblici i letti ancora vuoti, i letti ancora vuoti su diversi ospedali, ne abbiamo contezza in modo preciso, perché sì. tramite la nostra rete regionale abbiamo accesso a queste informazioni, cioè abbiamo i posti letto vuoti sì. e loro vanno ad attivare i, letti post, i posti letto con eh, nuove convenzioni con gli ospedali già aperti con i posti vuoti, gli ospedali chiusi da riaprire gli ospedali da riorganizzare, noi riorganizzando gli ospedali che già abbiamo nella rete regionale Marche, così come erano diciamo, strutturati, organizzati dieci anni fa, avremmo 1500 posti letto in più da utilizzare tra COVID e non COVID. Gli ospedali piccolini, noi abbiamo proposto più di un mese fa alla regione: riapriteli, mettete i non COVID. Mettete sì, un è la stessa cosa che abbiamo proposto noi, guarda. Quello Ci che so abbiamo proposto voi uguale e vengono fuori 1500 posti già sostanzialmente finanziati perché rientrano nella struttura pubblica, quindi richiedono veramente degli interventi a livello di risorse molto contenute. Questo è un problema secondo me che va portato a livello nazionale, perché noi siamo per attraversare una crisi economica terribile forse non tutti se ne rendono conto ma le famiglie, le piccole imprese chiuderanno dopo questa mazzata... Mm, ti voglio fare una domanda ma, ma voi a livello, a livello di, eh, di incontro col ministero avete fatto qualche documento li avete incontrati avete avuto incontri avete segnalato queste cose ma non ci hanno mai ricevuto noi con il ministero mm. noi non siamo mai stati ricevuti come comitato al ministero e mm. c'è stato solo un contatto tra il presidente e il segretario particolare del ministro diversi mesi fa come, come, si chiamava, come si chiamava questo segretario quello che abbiamo incontrato pure noi si chiamava Patacca Patacca pat, pat, pat. sentite, sentite io che vi ho detto riesco ad avere un incontro con Massimo Paolucci il segretario del ministro il segretario proprio il segretario del ministro speranza e io praticamente vi avviso, ci mettiamo d'accordo e vediamo di rappresentare questa situazione. Eh, ma è il fatto che bisogna che ci mettiamo d'accordo sui punti, capito, Francesco? E vedo che siamo abbastanza vicini. Insomma. No, guarda, io ti dico una cosa: io vi accompagnerei in questa, in questa fase. Questo sarebbe il mio quarto incontro questo, con questa, questa persona, capito? Sarebbe il mio quarto incontro, quindi in questo caso vi accompagnerei per rappresentare voi la vostra situazione. Insomma, che mi sembra che merita l'attenzione necessaria, perché ecco, te l'ho detto, solo, si sta cominciando a lavorare sulla revisione di quel famigerato decreto. E allora bisogna anche queste cose, perché noi io ho incontrato anche la Sandra Zamba, l'altra sottosegretaria, in un'altra occasione, in cui noi abbiamo sottolineato troppo l'invadenza del privato nella nostra regione un'invadenza del privato e anche diciamo che la nostra regione sta facendo praticamente diciamo, delle manovre soltanto a vantaggio solo delle strutture private. insomma. Quindi io dico che il problema c'è, quindi io posso sicuramente, allora sentite, passata questa emergenza purtroppo del coronavirus perché adesso non ti danno retta, perché noi dobbiamo avere un altro incontro alla fine di marzo, è saltato ovviamente, e io posso impegnarmi a vedere se riesco ad avere un incontro per accompagnare voi, che vi devo dire? E voi rappresentate il problema. È che la... Il problema è che stanno, il Ministero sta dando le autorizzazioni alla Regione Marche per fare gli ospedali unici, capito? E gli stai, già, già è avviata questa, questa pratica, no, noi siamo disponibilissimi a, a parlare. Guarda, però se, guarda ti se, devo dire: anche la a dare, a dare gli appalti eh, per ehm. gli unici, poi non è più neanche il ministero può più frenare. Eh. E questo è questo il problema. Ma guarda, secondo me dovranno ritornare indietro sulla programmazione sanitaria perché, da come so io. Alcune cose grazie al Covid-19 stanno cambiando anche a livello centrale. Quindi sì, sì, ma devono, adesso... bloccare, devono bloccare subito il ministro, se tu hai occasione di parlarci col segretario anche telefonicamente, devono bloccare subito ogni tentativo di fare gli ospedali unici, capito? In tutta Italia. Do dobbiamo pensare anche all'Italia, noi, capito? Anche se siamo regionali oppure no, settoriali. No, no? guarda, guarda adesso, allora, senti, posso chiederti una cosa. Eh. Il, um, voi siete regione che non è in piano di rientro, giusto? non ha? voi no. siete regione fuori dal piano di rientro, giusto? fuori, sì ecco allora, allora, praticamente là c'è un famigerato tavolo, il tavolo per, per l'attuazione del decreto ministeriale 70 tra le regioni e praticamente tra la regione e i ministeri dell'economia e della finanza questo Benedetto Tavolo a quando mi risulta ha i lavori sospesi da quando è cominciata l'emergenza Covid, quindi non penso che le cose stiano andando avanti, a meno che eh, c è, c è il piano sanitario l'hanno già approvato ultimamente? Sì, il 4 di febbraio. Sono il 4 di febbraio è stato, è stato approvato in Consiglio regionale, giusto? Sì. sì, sì. sì. Bene, allora ci sarà tempo, perché prima che ci sia la validazione del Ministero passeranno 6-7 mesi a causa del Covid. Il piano deve essere validato da questo tavolo tecnico, che è per l'attuazione del decreto Ministero 70 e quindi poi può diventare effettivo. Quindi attualmente le bocce sono abbastanza ferme, chiaro? però eh, si potrebbe eh, adesso vediamo speriamo che la situazione migliori e entro aprile vediamo se riesco ad avere un incontro con cui voi potete parlare con il segretario del ministro questo vi posso dire ma questi li vedi aperti alle, alle istanze guarda, questi... allora l'attuale ministero della salute sta ascoltando molto gli altri non ti ricevevano manco questo qua sembra piuttosto di buona volontà perché già ci ha incontrato tre volte e comunque qualcosa è stato fatto, ecco, io posso giudicare solo da, da, dai risultati, non posso giudicare da, diciamo, da, dalle chiacchiere. E devo dire che attualmente al Ministero della Sanità c'è gente disposta ad ascoltare, il che già per me è tanto. Comunque effettivamente o qui si riesce a, a effettuare un vero cambiamento e si motivano le persone e si mettono sull'attenti e si fanno ribellare effettivamente le cose sono destinate ad andare di male di male di male di male, di male in peggio è così okay. penso che ci siamo detti tutto io mi stanno bombardando i telefonati dovrei anche rispondere va bene don Francesco alla prossima quando organizziamo ci aggiorniamo a tempi migliori per adesso d'accordo grazie ciao ciao. Okay. ciao ciao ciao Don Francesco grazie ciao.